Volevo scriverti una lettera. Ho pensato il perché avrei dovuto dedicartela soltanto a te. Mi sveglio e guardo l'ore e le lancette del mio Rolex. centrata nella mia testa e dentro al mio cuore. Ti ho preso e si siamo partiti insieme sulla mia casa, destinazione Dubai oppure dove vuoi Ti ho amato come se fossi, fossi l'unica in questa città quando il sole, c'è il mare che non fa rumore la crema che ti fa bronzare, con la vodka non esagerare non so il perché io ti vorrei parlare facciando i passi riva al mare ma quanto è bello rivederti anche soltanto per sfiorarti come due anime del mondo che si son perse per trovarsi e non è facile capire soltanto tu mi fai impazzire Soltanto tu mi fai impazzire Sei la mia stella polare, il mio primo desiderio Stiamo tentando di volare, lì dove tocchi il cielo Ti ho preso e siamo partiti insieme sulla mia car Destinazione Dubai, oppure dove vuoi più. amare